Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Legare e sciogliere, sciogliere e legare. Un caro saluto e di nuovo a noi nella nostra playlist Matteo 1818, ci 18, eravamo fermati proprio qua. Perché questa frase funge da chiosa per ciò che è stato detto nella scorsa puntata, ma apre prospettive suggestive e una luce nuova, suggestiva, eh, sui prossimi versetti di Alacott. Se siete interessati al nostro canale mettete un like, iscrivetevi così non perderete, potete attingere quasi mille video della nostra, nelle nostre playlist e potrete essere avvisati sempre delle nuove notifiche da parte mia e dei miei bravissimi, grandissimi, giovanissimi collaboratori. Legare sciogliere, sciogliere legare. Che cosa significa davvero? È un fatto evidente che nella, nella tradizione delle chiese cristiane d'Oriente e d'Occidente si è parlato di legare e di sciogliere come di un potere che Dio ha dato agli Apostoli, in modo particolare al Principe degli Apostoli, il Beato Pietro, e su questo si fonda tutta la teologia di Giovanni 20. cioè a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete saranno ritenuti. È evidente che eh, questa è l'interpretazione che normalmente si dà. La nostra ottica è un'ottica storica. Vedere come Gesù nel suo ambiente ha potuto parlare in questi termini perché già questi due verbi, legare e sciogliere, erano conosciuti proprio nel dibattito farisaico, proprio come alakot, cioè come... Comandi del cioè rabbinici, non de Roita, non di Torah, per eh, eh, facilitare il cammino, il cammino alachico del Pio giudeo, che faceva riferimento a quell'altro rabbino, a un altro rabbino, o qualunque rabbino. Il problema è che legare e sciogliere, così come noi abbiamo nel testo greco, nella letteratura rabbinica e conosciamo perfettamente tutte le varie interpretazioni che ci sono. Conosciamo perfettamente l'impossibilità di avere una retroscrittura dal greco all'aramaico medio parlato di, da Gesù e di Gesù. Però certamente nella letteratura della Mishnah, che molte volte viene attribuita a, ad un alto medioevo, in realtà noi sappiamo che la Mishnah e Mishnayot sono dell'epoca di Cristo, anche se redatte più tardi, noi facciamo riferimento spessissimo a rabbini dell'epoca di Cristo, appunto nell'epoca di Cristo questo concetto di legare e sciogliere facevano riferimento a due verbi molto più precisi nel linguaggio rabbinico e che gettano una luce di interesse, una luce nuova, una luce molto interessante e, dal punto di vista storico, dal punto di vista storico-critico e, e biblico-esegetico su questa sentenza che adesso leggiamo. Quindi... Legare e sciogliere significherebbe proibire o permettere. Ecco che allora Amen, dico a voi, cioè in verità Bemet, dico a voi, quando legate sulla terra, quanto legate, qualunque cosa permettiate, quindi sulla terra sarà permesso in cielo e qualunque cosa eh, sciogliete, cioè non permetterete sulla terra, sarà sciolto anche in cielo. Questa dimensione del, dell'uranu del cielo, fa riferimento non solo al regno dei cieli, che è di fatto la malcutà ma che è di fatto l'adempienza totale della Torah su questa terra, quindi prendere il gioco del regno su di sé e fare le mitzvot ma cielo indica proprio anche Dio, cioè la corrispondenza tra l'uomo e Dio. Un uomo pieno di autorità, e in questo caso nella Cahal, nella comunità di Gesù, Gesù si sta riferendo proprio a, ai suoi, ai suoi noi li chiamiamo apostoli, mandati, cioè le colonne della fede, quelle che ci hanno trasmesso eh, l'ipsissima verba dei, in questo caso Cristi, le, le stesse parole di Cristo, e ogni tipo di relazione che loro hanno avuto sulla quale noi fondiamo la nostra fede che diciamo sempre è apostolica perché si fonda sulla testimonianza apostolica gli Vangeli sono traccia di questa, di questa fondazione apostolica quindi tutto ciò che voi permetterete sulla terra sarà permesso anche da Dio tutto ciò che voi non permetterete sulla terra non, lo sarà, non sarà permesso neanche da Dio quindi c'è una forma di coinvolgimento del maestro, del rabbino di Cristo, ai suoi discepoli. Questa è una cosa piuttosto um, rara, perché nel mondo ebraico questo discorso del gare e di sciogliere fa sempre riferimento ai caposcuola. caposcuola. Eh, ci sono dei testi del Micinote dove Rav Meir eh, lega e scioglie, cioè permette e non permette ai suoi di fare o non fare determinate cose, eh, e quindi Fa sempre riferimento al maestro al maestro al no? maestro iniziatico. Come Con Gesù invece, questo, questo aspetto viene esteso, e questa è la novità: viene esteso anche ai suoi, non solo. Ma ehm, nel versetto 19 c'è una ulteriore sottolineatura di questo, perché dice, eh, ancora dico a voi, se due di nuovo eh, questo Minyan, questo minyan eh, che non, non è più di dieci, ma è due barra tre, due si accordano, lungo la, lungo, eh, si accordano tra di loro no? sulla terra, fa riferimento a quello che è stato detto prima, per ogni cosa che chiedono avverrà, che, eh, avverrà a loro eh, dal Padre mio che è nei cieli, e quindi sarà concesso, noi potremmo dire, sarà concesso loro. Quindi se all'interno di questa Cal 2, eh, scelgono qualcosa, si accordano per qualcosa, eh, così come è legato sulla terra e il cielo, anche qui si parla di terra mentre sono sulla terra, cioè mentre eh, si accordano sulla, sulla terra, eh beh, sarà così anche sarà così anche in cielo: cioè in Dio e nel Padre che è nei cieli. Dove, infatti, ecco la, la, la formazione della, della frase che chiude la seconda pericope che trova nel versetto 18 no? la, la cerniera di ciò che è stato detto la volta scorsa e di ciò che stiamo dicendo oggi, ecco che abbiamo la chiusura del discorso nel versetto 20, dice: dove infatti, ecco, questo gar molto enfatico, sono due o tre riuniti, quindi questo minian di due o tre che passa da dieci o due o tre, e devo dire che anche nella letteratura, nella letteratura farisaica c'è questo... Minian che cala, questa presenza di Dio che va da 10, 9, volte e arriva fino al minimo di 2 3. Eh? quindi non è una novità di Gesù questa però eh, diventa normativa per la sua comunità dice dove due o tre sono riuniti nel mio nome, cioè nella mia autorità divina di maestro divino, il nome è Hashem in ebraico io sono in mazzalò, ecco quindi la Shekinah è presente Dio è presente la presenza reale di Dio è su questa terra dove due o tre sono riuniti perché si sono accordati e perché hanno permesso o non permesso determinate cose ecco, per quanto riguarda il discorso di Pietro no, che si avvicina chiede signore quante volte dobbiamo perdonare quindi si entra proprio nella, nella normativa una delle colonne portate di ogni normativa cioè il perdono di chi fa delle Haverotte nei confronti dei fratelli dei haverim che è una categoria speciale nel mondo, nel mondo ebraico, nel mondo rabbinico, i Haverim, di cui la Piscina parla tantissimo, e quindi sono amici di una certa importanza, o addirittura i fratelli, i fratelli in fede, componenti della comunità. Ecco, tutta la normativa della disciplina, noi diremmo disciplina canonica, come in ogni comunità è diversa dall'altra, da tutte le altre, molto rigidi nelle comunità comaraniche, sacerdotali, sono molto molto rigide, anzi il nemico è quello che pecca, è quello che fa del male ai figli, ai figli di Dio, agli, agli uomini della luce, i figli della luce. Qua invece eh, vediamo, vedremo, non voglio anticipare il tema della prossima volta, Sratashen, eh, vedremo che la disciplina è molto più lasca, molto più, molto più tollerante e addirittura si rifà, niente proprio di meno, che a negare ciò che l'Amec... In Genesi aveva letto 70 volte 7, no? il famoso 70 volte 7. Vi saluto, vi ringrazio, eh, prego che vi annotiate queste cose. Se vi piace mettete un like, iscrivetevi al canale, fate girare il video e state in compagnia con noi, Teologia 1, che è qua a vostra disposizione per ogni tipo di servizio. Ciao, alla prossima!